Catasto, WMS del Catasto dell'Agenzia delle Entrate. Bene, il 24 di questo mese, anzi del mese precedente, cioè di settembre, 24 settembre, è uscita una bellissima notizia, cioè quella che l'Agenzia delle Entrate ha cambiato la licenza, prima era una CC BY NCND4, dove NC significava non commerciale, ND eh, non, eh, non, deri, non derivata, non, mi sfuggi in questo momento, andiamo a vedere, non commerciale e non opere derivate, ok? Quindi praticamente con quella licenza che c'era prima del 24, non potevamo fare nulla, tant'è che il grande Andrea Borruso eh, ops, grande andrea borruso ha um, ironicamente detto questa frase posso essenzialmente stamparmi qualche cartina e appenderla nel bagno di casa già in bagno pubblico vado fuori licenza bene però dal uh, 24 settembre 2020 eh, la mappa le mappe quindi il vms parliamo del vms eh, hanno una licenza cc by 4 quindi con questa licenza qua andiamo a vedere la licenza attribuzione condividere modificare alle seguenti condizioni attribuzione divieto di restrizioni aggiuntive quindi attribuzione significa che praticamente dobbiamo in qualsiasi cosa facciamo con quel eh, VMS dobbiamo semplicemente attribuire la paternità. Ok? Bene, quindi il grande Aborruso visto che ora si può utilizzare, ha, ha pubblicato un modo per, come è scritto qua, come estrarre le particelle catastali a partire da un elenco di coppie di coordinate. Per chi vuole esse, eh, si può leggere più in dettaglio questo ottimo post sempre di Andrea Borruso che lascerò in info in box qua spiega tutto praticamente lui e Andrea con eh, questa richiesta get future info riesce a tirare fuori le informazioni dal VMS tramite le coordinate di un punto ok e qua è spiegato come funziona Bene, da, uh, subito dopo, qua addirittura Andrea mette lo script, attraverso il quale tramite, uno, questo è uno, script, uno script bash, tramite, tramite la linea di comando, basta scrivere una serie di eh, punti, queste qua sono dei punti, delle coordinate, sono tre, queste qua basta mettere in un file, come, eh, come questo qua, questo è un file, e il file, questo qua, input.tsv, basta mettere qua dentro, avviare questa query, questa script, e lui tira fuori questi valori qua, ok? Benissimo, qua note conclusive, del sempre il grande Andrea, Andrea giustamente mh, mi cita, eh, nel senso che eh, veramente, mh, tempo fa ne abbiamo, parlato di, di, di, di, di questo posto di scrive questo post ma come abbiamo scritto qua data la licenza abbiamo detto perché se, se alla fine non possiamo fare nulla ora invece visto che si può fare qualcosa il grande andrea ha realizzato questo post quindi qua c'è un primo metodo come scaricare i dati e qua Andrea ha aggiunto dopo, dopo alcuni giorni un altro metodo per scaricare sempre i dati basta questo semplice lì questa linea questo questo link eh, formattato in questo modo infatti guardate qua se io questo lo copio copia sono sempre nel browser lo incollo nel browser incolla invio ed ecco qua il risultato mi dice la sigla grigendo, eh, codice comune denominazione, grigendo sezione, foglio, allegato, non ce ne sviluppo, non ce ne numero particella 660, tipologia particella. Bene, tutto questo si può fare anche da linea di comando. E questo qua, anzi ve lo faccio vedere da linea di comando. Andiamo su su su su su, su Ubuntu, sono da Windows, vado su Ubuntu e sono da Windows. Ubuntu basta scrivere guardate quanto, quanto è semplice da linea di comando basta scrivere curl spazio poi tra apici incontra doppi apici e, anzi scusatemi questa qua andrea ha messo gli a capo quindi fatemi copiare questa che incollo qua perché dal link la fa meglio quindi copio questo, ritorno su Ubuntu, allora, curl, trapici, incollo tutto questo, ok, invio, e lui mi butta fuori, vedete qua il risultato, se il risultato lo volessi vedere, in visitata, visitata è un altro programma eccezionale, VD, quindi scrivo il, il, questa stringa iniziale, curl, l'url, poi il pipe, vd e visidata. Gli dico che è un file, quindi meno f, un file tipo json. Ok, invio. Il tempo che sia via la prima volta visidata. Naturalmente il mio computer è lento, ed ecco qua il risultato. Come vedete, ho tutto sigla, provincia, comune, e così via. Bene, tutto ciò è bellissimo. Ehm, lo stesso Andrea mi disse, ma guarda, in Gugis non hai la possibilità di fare una chiamata XML. Bene, questo, questo suo input eh, ha fatto sì che, eh, io non sono un programmatore, mh, e quindi non è cosa mia, però ho contattato un mio carissimo amico, e lui è bravo con, con Python, Python QGIS in particolare, e gli ho detto, guarda Giulio, c'è questa cosa da fare, e riusciamo a farla? Lui mi ha detto, aspetta un attimino, nel giro di mezz'ora, e nel giro di mezz'ora cosa fa? Cosa fa in giro di mezz'ora? Tira fuori questo script in Python vedete qua, VMS, Catasto, Pi vedete qua, Giulio Fattori e lui ha realizzato questa espressione naturalmente poi l'ho curata io in dettaglio Lui Giulio si è concentrato nel, eh, in queste, per riuscire a tirare fuori dei dati poi io l'ho formattata un pochino un meglio bene, fatto ciò ora vi faccio vedere come utilizzare questa espressione all'interno di QGIS e in particolare nel calcolatore di campi di QGIS e tirare fuori dei dati dal VMS. Ecco qua il VMS, io già qua ho creato un progetto, eccolo qua, Catasto. Per semplificare il video perché già il video sono già quasi 9 minuti Eccolo qua, io ho caricato il catasto. Vedete, qua, qua c'è la vestizione, qua ci sono le particelle. Ok, ho già fatto dei test, ma ne farò un altro qui in diretta. Quindi vado su catasto il punto, se la tabella attributi, eccola qua. Questa qua è quella tabella attributi. Come vedete, ho tracciato, ordiniamo a 5 punti, e io basta. Tra... che traccio un punto su una particella e grazie a questa funzione qua che è una funzione personalizzata ottengo tutto quello che vedete qua quindi ottengo la X, la Y dove ho cliccato l'output del catasto che è ITAGE quindi Italia, agenzia delle entrate PLA sta per particella poi ci sono i primi quattro caratteri che sono il codice del comune poi gli altri caratteri che il foglio e gli ultimi caratteri dopo il punto sono appunto il numero della particella. Quindi tira fuori questo e in automatico gli faccio tirare il codice che è questo qua, il foglio, sempre da qua e la particella da qua. Guardate, qua ve lo faccio vedere in diretta. Quindi vado qua. Questo è il, il catasto, è un eh, uno shape puntuale. Ok. Allora qua aggiungo, non so, mi sposto da qualche parte. Vediamo, vediamo, vediamo. Zoomiamo un po'. Ecco qua, per esempio, una um, questa 422. Allora clicco qua dentro. Lui mi dice di compilarla, però gli dico no farlo tu, quindi direttamente ok. Guardate, me aggiunto qua sotto. Vedete che ancora qua c'è scritto genera automaticamente, perché però lo salvo, lui mi genera... In automatico il feed e lui mi, mi, mi scrive: In automatico la x è questa, la x che ho cliccato è questa, la y è questa. In queste coordinate il catasto è questo qua. Quindi il codice, il foglio e il numero 422. Ho cliccato qua 422 salva e chiudi. Ok, lui è giunto il sesto. Un altro esempio per chi non ci crede, mi sposto da qualche altra parte. Sono 6. Vedete che sono 6 ok vado qua eh, un numero che si veda questo 87 non so se si vede clicco qua dentro ok ed ecco qua 87 e tutti i dati salvo e chiudo bene allora come è realizzato questo file qua il file se lo vado ad aprire vado nelle proprietà vado nelle proprietà e in particolare nei campi come vedete come vedete sono tutte eh, i campi sono tutti popolati da eh, un campo virtuale sono tutti campi virtuali questo infatti nella x ho messo x geometria nella y ho messo y geometria nel catasto, per tirarmi fuori quell'informazione, c'è la funzione personalizzata che prende in input come, come argomenti la x e la y di prima. Okay? Prende questi valori e quindi tira fuori questo rosso. Quindi, questo catasto è questo rosso. Le prime due x e y sono queste due. Questa qua la genero in automatico perché in realtà io. Questo, questo vettore l'ho messo all'interno di un geopagage, quindi nel geopagage il feed si genera in automatico. Va bene? Poi ci sono gli ultimi tre campi, questo qua, codice, foglio e particella, che vengono estratte da Catasto, da questa colonna rossa, e questo lo fa tramite Regex, Regex XP quindi basta dargli, come vedete qua, sembra complicata, ma non lo è affatto, e quindi praticamente gli sto dicendo, nel codice estraimi solamente questo campo, che corrisponde a 1, 2, 3, il quarto campo, questo è il quinto campo, e questo è il sesto campo, rispetto a questa stringa regex, ok? E quindi, come vedete, è abbastanza semplice. Andiamo a vedere come utilizzare questa espressione, come caricare questa espressione qua, questa funzione personalizzata Python in QGIS, è abbastanza semplice, basta avviare, anzi prima di avviare, basta copiare questo, per copiarlo andate su RAV, ROV, non so come si dice in inglese, questo qua, e, e basta fare CTRL S, CTRL S, lui salva il file, il file, dove lo dovete salvare? Il file lo dovete salvare qua. Andate su, uh, su, su, su impostazioni, profilo utente, e gli dite apri cartella del profilo. Apri la cartella del profilo, eccola qua. E siete qua dentro e andate su Python, perché è una funzione Python, dovete andare su Python. Python, espressioni, e la salvate qui dentro ok quindi la scaricate da qualche parte quindi quando siete qua quando siete qua control s ok se vi ricordate il percorso oh, direttamente in quel percorso altrimenti lo salvate nel desktop da qualche parte poi quel file lo prendete e lo spostate qui dentro ok e appena lo spostate qui dentro io già l'ho fatto si VMS Catasto, tornate in QGIS, aprite il calcolatore di campi, editor funzioni e vi trovate all'interno un file che è questo VMS Catasto. Come vedete è lo stesso, identico. Ok, quindi per utilizzarlo, se andate su espressione, io qua gli abbiamo detto di salvarlo, come vedete qua, ehm, ecco qua. QGIS function, qua argomento auto group custom, quindi andate su gruppo custom e qua c'è get parcel info, qua io ho configurato questa piccola guida, invece, vms catastria delle dell'entrata cc by 4 e qua c'è scritto la funzione tramite una richiesta get feature info, restituisce le informazioni utili sulla particella che ricade sotto il pixel di mio interesse, ok? Quindi qua c'è l'esempio come lo posso utilizzare, se conosco le coordinate metto direttamente le coordinate X e Y, se le coordinate ce l'ho immaginate di avere 10 punti, ok? Di coordinate, lo mettete all'interno di un file, un CSV per esempio, e poi da QGIS gli date a, a questa funzione, il file dove c'è il, il campo dove c'è la X e il campo dove c'è la Yups e lui vi tira fuori tutti i dati nota bene come ho scritto qua, state attenti a questo ok? molto semplice come vedete è, è una cosa a dir poco fantastica bene, per questo video che già sono oltre 15 minuti è tutto mi raccomando fatene buon uso e, ah, piccola nota quindi eh, l'idea è nata da Borruso, eh, io sono sempre quello che stuzzico a Borruso, eh, a Borruso poi, ripeto, mi ha dato quell'idea, ma QGIS non fa chiamate XML, quindi io ho contattato quest'altro mio amico, lui ha realizzato la, la funzione e io l'ho applicata a QGIS. Quindi eh, ricordatevi che eh, è un risultato di un gruppo di persone che utilizzano la testa. Ciao e a presto.